Ciao a tutti, oggi prepareremo lo spumone al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero semolato, caffè espresso congelato a cubetti e albumi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare 10 secondi a velocità 10. Prendiamo sul fondo del boccale lo zucchero, aggiungiamo il caffè congelato, chiediamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 6. A questo punto posizioniamo la farfalla, spingiamola bene sul fondo aggiungiamo gli albumi se preferite potrete utilizzare gli albumi pastorizzati che si trovano nel banco frigo del supermercato chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 3 minuti a velocità 4 Lo spumone al caffè è pronto. Spumone al caffè. Grazie e alla prossima ricetta.